Ti piace ascoltare musica, vero? Ma lo sai che anche tu hai diritto ad essere ascoltato? Con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tuteliamo il tuo diritto di crescere come meriti. Essere protetto è un tuo diritto. Come esprimere le tue paure? Non devi crescere velocemente. Le tue passioni ti aiutano a diventare grande. La Convenzione compie 30 anni. Vieni a conoscerla su Garanteinfanzia.org